Per chi non lo sapesse, la fisica quantistica è quella branca della fisica che si occupa di studiare le particelle subatomiche. Sono sicuro che voi sappiate cosa sia un elettrone o un protone, però magari molti di voi non sanno che per esempio i protoni sono formati da particelle ancora più piccole chiamate quark. Non questo quark. E neanche questo. Scusate, oggi sono raffreddato, in realtà sono raffreddato da una settimana, quindi... Cercherò di ridurre i, i, i dettagli di questo video. Ovviamente il modello standard ha una bella rosa di particelle fondamentali, però gli scienziati stanno là a cercarne delle nuove. E dove lo fanno questi? In quelle che si chiamano acceleratori di particelle, come accade all'Age Hydro Collider che si trova sottoterra al CERN di Ginevra. Ora, cosa ne saprò mai io di fisica quantistica? In realtà molto poco ho fatto un corso introduttore all'università, tra l'altro un corso anche fatto molto bene, però alla fin fine io sono un informatico. Tuttavia è un mondo che mi affascina e infatti mi tengo aggiornato sia tramite dei divulgatori italiani tipo Amedeo Balbi, come dei divulgatori diciamo internazionali, tipo Mick Lucid di The Science Asylum. A quanto pare lo studio delle interazioni e degli urti e delle collisioni di tale particelle subatomiche viene modellato mediante delle espressioni matematiche leggermente enormi. E ovviamente di fare i calcoli a mano non se ne parla e infatti negli anni Ottanta un ricercatore olandese chiamato Joseph Vermaseren fece lui un programma chiamato Form, sviluppato prima in Fortran e poi prima di far uscire la prima versione lo rimplementò in C. Per sapere di più di Fortran e C andate a ripescare questi due video. Una volta che Formo venne rilasciato all'inizio degli anni 90 non diventò subito famoso nell'ambito della comunità scientifica della fisica delle particelle però dal 2000 in poi iniziò a diventare uno strumento fondamentale in quell'ambito di ricerca tant'è che ai giorni nostri un paio di pubblicazioni a settimana citano e usano Formo e quindi ma che problemi ha sto programma Formo che tra l'altro ci porta alla notizia di oggi lo vediamo dopo la sigla You can... oh mm. They did that. Benvenuti e benvenuti in questo primo video di FK Breaking News del 2023 Io come al solito sono un Valerio malato E vi porto la notizia che mi ha appassionato di questo programma chiamato Fork. Ma prima di cominciare, come al solito, vi esorto di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per non perdervi gli altri contenuti che porto. Tra l'altro oggi dovevo uscire un altro genere di video, però sono leggermente in ritardo e quindi se non volete perdere, sì sì, iscrivetevi al canale, perché sarà una serie di 7 video della Madonna. In realtà sono 7 più 1 perché c'è un'introduzione. E quindi andiamo a vedere quale disagia Form. Beh, di sicuro non sarà affrettato come me. Vermaseren oggi ha più di 70 anni e non vuole più stare dietro allo sviluppo di questo programma. Certo qualcuno mi potrebbe dire a ah, oggi nel 2022 esisteranno altre soluzioni informatiche che permettono a questi ricercatori di continuare a fare i calcoli. Sì, tuttavia ci sono due problemi. Problema numero uno, gruppi di ricerca che in questi vent'anni hanno utilizzato Formo, non vogliono spostarsi su un altro programma perché oramai hanno imparato a utilizzare quello e hanno tutti i loro, diciamo, calcoli programmati in Formo perché praticamente Formo è un interprete di espressioni matematiche alla fin fine e quindi scrivere quelle equazioni con milioni di termini in, per esempio, matematica... è una rottura di c***o e l'altro problema è che nonostante esistano effettivamente delle alternative le altre alternative non sono ottimizzate per fare il lavoro che fa Formo. Formo è stato sviluppato negli anni Ottanta, in un periodo in cui sia memoria RAM che memoria secondaria erano scarse. E quindi, quando c'erano espressioni molto lunghe, Formo riesce a ottimizzare sia la memoria RAM che la memoria secondaria perché all'epoca ce n'era veramente molto poca. E l'ottimizzazione che fa Form nasce dal fatto che non lascia il sistema operativo a fare lo swap della memoria. Ma se lo fa da solo, porzioni di memoria che stanno nella RAM vengono trasferite sul disco fisso e viceversa da Formo. E quindi Formo sa cosa gli servirà a breve, ottimizzando il trasferimento. Ai giorni nostri sia la memoria RAM che la memoria diciamo, secondaria, quindi hard disk, sono cresciuti dall'epoca tipo di un milione di volte, il mio non è un numero a caso. Tuttavia, i problemi che affrontano i fisici oggigiorno generano petabyte di data. Per chi non sapesse cos'è un petabyte, un petabyte sono mille tera, quindi un milione di giga. Nei commenti qualcuno mi criticherà, ma vi lascio fare. E quindi se da un lato le memorie, sia primarie che secondarie, sono aumentate di un ordine di un milione, anche i problemi dei fisici sono aumentati di un ordine di un milione. E quindi formo ancora nel 2023 risulta essere molto utile. È vero che se da una parte Vermasteren va in pensione mica il programma scompare. Resta comunque su GitHub, però non si aggiorna con nuovi problemi o comunque con nuovi sistemi operativi, nuove cose che possono succedere in futuro e potrà a breve, nel giro di pochi anni, diventare obsoleto. Sì, c'è un piccolo, ristretto gruppo di sviluppatori, ma non c'è tutta questa gran comunità di sviluppatori. E quindi i figli sono nella merda? E non si sa. Ad aprile Vermaseren vuole fare una conferenza, un summit, in cui si discuterà del futuro di Formul e di decidere un successore, chi porterà avanti questo progetto. Anche perché una cosa che bisogna di dirvi poco fa. Soluzioni moderne tipo che so Matematica o che ne so Matlab costano. Ma Form è rilasciato con una licenza open source, in particolare la GPL. E quindi... Staremo a vedere! Questa storia mi ha appassionato ed è una storia che ho letto oggi su Wired, la notizia proprio è del primo di gennaio 2023, quindi non è una cosa vecchia. Però ci sono aggiornamenti ad aprile, ve li farò sapere. E quindi, pinguini, io col mio tovagliolino vi ringrazio per avermi ascoltato fino a questo punto. Spero di portarvi a breve questa serie di 7 video più 1 perché è molto molto interessante. E quindi. Io vi rimando agli altri video che porto su questo canale E ci vediamo alla prossima Ciao Kilo